Il collagene è una glicoproteina, una proteina speciale che costituisce la base del tessuto connettivo del corpo. Questi sono tendini, ossa, cartilagine, pelle. Il collagene fornisce forza ed elasticità al tessuto connettivo. Il collagene si trova negli animali ed è completamente assente in piante, batteri, virus, funghi e protozoi. Il collagene è il componente principale del tessuto connettivo e la proteina più abbondante nei mammiferi. Il collagene costituisce dal 25% al 45% delle proteine nell'intero corpo. La sintesi del collagene è molto energivora. Si verifica solo in quegli esseri viventi che usano l'ossigeno. L'aspetto del collagene ha permesso di creare uno scheletro, sia esterno che interno, e di aumentare notevolmente le dimensioni degli esseri viventi sul pianeta Terra nel processo di evoluzione. Ecco cosa sa Wikipedia sul collagene. Abbiamo bisogno di collagene sotto forma di integratore alimentare? Secondo Wikipedia, ce n'è già così tanto e il corpo lo sintetizza quasi costantemente. Sì, il corpo sintetizza. Ma non è sempre sufficiente, e non sempre efficace. La sintesi del collagene potrebbe non essere completa. Correttamente, il collagene di alta qualità viene sintetizzato in una serie di condizioni. Il primo è la salute generale a un livello abbastanza buono. Un esempio quando tutti i processi nel corpo vanno fuori strada e non si verificano nel modo prescritto. È un raffreddore con febbre alta. Un aumento della temperatura di per sé interferisce con i processi di sintesi proteica. Gli enzimi che dovrebbero lavorare per produrre collagene perdono la loro attività. Il corpo sta combattendo un pericolo più significativo, l'infezione. Scambia forze e risorse in questa lotta. A scapito della sintesi di molte sostanze importanti, purtroppo. Più, più spesso, più a lungo, una persona è malata, peggio sono le cose con il suo tessuto connettivo. La seconda condizione è un insieme completo di nutrienti necessari per la sintesi. La sintesi del collagene è un complesso processo enzimatico a più stadi. Deve essere fornito con una quantità sufficiente di vitamine e minerali. La sintesi avviene nei fibroblasti e una serie di altre fasi si verificano al di fuori dei fibroblasti. Un punto importante nella sintesi è la reazione di idrossilazione. Apre la strada per ulteriori modifiche necessarie per la maturazione del collagene. Enzimi specifici catalizzano-attivano reazioni di idrossilazione. Pertanto, la formazione di 4-vidrossiprolina catalizza attiva un enzima il cui centro attivo è il ferro. L'enzima è attivo quando il ferro è nella sua forma bivalente. Questo è fornito dall'acido ascorbico, vitamina C. La carenza di vitamina C interrompe il processo di idrossilazione. Ciò influisce sulle ulteriori fasi della sintesi del collagene, glicosilazione, scissione dei peptidi N e C terminali, eccetera. Di conseguenza, viene sintetizzato il collagene anormale. È più debole e più friabile. Questi cambiamenti sono alla base dello sviluppo dello scorbuto. Il collagene e l'elastina formano una sorta di base della pelle, che ne impedisce il rilassamento, ne assicura elasticità e compattezza. La carenza di vitamina C e ferro non è l'unico motivo per la produzione di collagene di qualità insufficiente. Le carenze nutrizionali in una varietà di altre sostanze possono anche rovinare il collagene. Le vitamine del gruppo B, le vitamine A, D e una gamma completa di minerali e oligoelementi, grassi sani, lecitina, coenzima Q10, omega-3, dovrebbero essere nella giusta quantità e in tempo. La mancanza di nutrienti influenzerà sicuramente la capacità dell'organismo di produrre sostanze importanti. Zinco e selenio, ad esempio, sono necessari per un buon sistema immunitario. Se non sono sufficienti, significa frequenti raffreddori. I frequenti raffreddori sono sia uno scarso appetito che una produzione insufficiente di collagene. Quello che viene prodotto scarseggia in quantità è scarso. Anche in termini di qualità scarseggia. Non svolge correttamente le sue funzioni. La terza condizione per la produzione di collagene è l'assenza di carico farmacologico. Sono quei medicinali che vengono usati dalla testa, dalla schiena. Questo è un gruppo di farmaci antinfiammatori non steroidei. Sono anche usati per ridurre la febbre e l'infiammazione durante il raffreddore. Esistono anche altri tipi di farmaci. Complicano anche il compito del corpo di sintetizzare collagene di alta qualità nella giusta quantità. Migliore è la salute generale, minore è la necessità di farmaci. E le possibilità di mantenere una postura sana, un'andatura facile, una pelle elastica sono maggiori. Per riassumere, tutte e tre le ragioni possono influenzare, anche allo stesso tempo, e malnutrizione, raffreddore o altre malattie e farmaci. In linea di principio, il carico ambientale sullo sfondo della moderna alimentazione è una ragione autosufficiente per uno stato di salute non ideale, compreso per produzione insufficiente del proprio collagene. Qual è la mancanza di collagene, sia quantitativa che qualitativa? Tutte cose di cui si lamentano le persone moderne. La testa fa male perché il flusso sanguigno è disturbato nell'arachide cervicale. La schiena fa male perché i problemi alla colonna vertebrale sono già chiaramente formati o si stanno formando. Si manifestano come disagio, dolore, disfunzione. Oltre alla necessità di alleviare il dolore e l'infiammazione. L'omissione degli organi interni, fastidio, disfunzione, cambiamento di aspetto. Può anche essere una conseguenza della debolezza del tessuto connettivo. Cosa dovrebbe fare una persona moderna, che non ha alcun desiderio? Ammalarsi, usare costantemente farmaci non steroidei, provare disagio. Scopri di più sulle opzioni di prevenzione. Ci sono decine di milioni di persone che usano farmaci non steroidei sul pianeta Terra. Ogni giorno hai bisogno di medicinali che riducano il dolore e l'infiammazione. Ogni giorno inizia con la ricezione di fondi che aiutano a sopravvivere a questo giorno senza dolore. Non possiamo risolvere tutti i problemi dell'umanità. Ma possiamo sicuramente prendere la nostra decisione. Prevenzione quotidiana, che ti aiuterà a ottenere il tuo collagene di alta qualità in quantità sufficienti. Vitamine super complex, formula protettiva, la vitamina C è un'ottima aggiunta al prodotto di collagene NSP. Eliminazione delle carenze nutrizionali, facile, veloce ed efficace. La prevenzione degli stati patologici in cui l'organismo è costretto a scegliere tra la lotta alle infezioni e la sintesi delle sostanze necessarie. Prevenzione della formazione del bisogno di farmaci che non sono assolutamente necessari. Sì, ci sono situazioni che non possono essere prevenute. Ad esempio, problemi congeniti del tessuto connettivo o processi infiammatori autoimmuni che richiedono sicuramente un supporto farmacologico a lungo termine. Ma la stragrande maggioranza dei nostri problemi, schiena doloranti, ginocchia croccanti, dolore al collo e scarso apporto di sangue alla testa a causa di problemi alla colonna vertebrale, sono in linea di principio prevenibili. Ciò significa che il supporto nutrizionale, la saturazione del corpo con collagene, il rafforzamento del tessuto osseo con calcio e vitamina D, meritano la tua attenzione. L'azienda NSP fa tutto il possibile per assicurarti di avere sempre i migliori prodotti per proteggere la tua salute. Il collagene è più di un quarto, più precisamente, fino al 45%, di tutte le proteine del corpo. Diversi tipi di peptidi di collagene si trovano in luoghi diversi. Il primo tipo è principalmente un componente della pelle, delle ossa, dei tendini e dei legamenti. Il terzo tipo si trova nella pelle e nei vasi sanguigni il collagene nsp combina entrambi i tipi di peptidi ed è una proteina con una migliore solubilità non contiene glutine lattosio e ovviamente non è geneticamente modificato il collagene nsp è compatibile con le diete paleo e Keto. paleo e Keto sono idee moderne sulla nutrizione il collagene nsp è idealmente assorbito ecco perché è così richiesto e incontra così tante recensioni positive a proposito è da Women che si riceve un feedback sul rapido miglioramento dell'aspetto della pelle. Comprendiamo che la bellezza e la giovinezza non sono un breve periodo di tempo mentre una persona è giovane. Nel terzo millennio, bellezza e giovinezza sono manifestazioni di una strategia di prevenzione opportunamente costruita. Comprendiamo che la postura, l'andatura facile, la pelle fresca sono manifestazioni di salute generale. Come mantenere la salute? Come mantenerla? Il più a lungo possibile. Mantenere il tessuto connettivo significa mantenere un aspetto giovane e sano. Collagene NSP come base per il supporto nutrizionale di pelle, capelli, unghie, ossa, legamenti, articolazioni, la soluzione ideale a questo problema. La formula del collagene NSP si basa su una miscela brevettata di oligominerali ed elettroliti e ogni porzione fornisce fino a 17 grammi di peptidi di collagene. Il collagene NSP è una polvere in sapore e in odore. In questo modo è facile utilizzare il prodotto come accompagnamento a caffè, tè, succhi di frutta o un sano Smart Meal. Il nostro collagene ha anche un ottimo profilo aminoacidico. Contiene, tra gli altri, glicina, prolina e idrossiprolina, essenziali per la sintesi del collagene. L'aggiunta di oligoelementi e sale marino rendono NSP Collagen ancora più ricco prodotto per la prevenzione attiva. Con NSP Collagen ottieni notevoli benefici per la salute. E collagene pronto per l'incorporamento, e materie prime per la produzione del proprio collagene, e una ricca gamma di microelementi necessari non solo per il tessuto connettivo. In una porzione 17 grammi di collagene, sale marino, oligoelementi e solo 60 kcal. E un'altra grande notizia! NSP ha realizzato un altro prodotto con il collagene. Vitamina C, zinco, acido ialuronico, stevia. Il collagene è altamente digeribile. Vitamina C consente di sintetizzare il collagene. E non solo collagene. Zinco attiva gli enzimi per la sintesi e l'assimilazione. L'acido ialuronico è una sostanza di tendenza in cosmetologia. Si chiama giovinezza per molti anni. La stevia è un dolcificante naturale. Collagen Plus è un ottimo prodotto. Mantieni la tua salute per gli anni a venire. Con NSP Company è assolutamente realistico. L'azienda NSP fa tutto il possibile per la tua sana longevità.